Il montaggio del campo è andato molto bene perché è stato curato dai, dai ragazzi di Borgotaro, del gruppo Zoni, che in un paio d'ore hanno montato 11 tende, quindi questo si fa ben sperare per, per il futuro. Hanno dormito qua 70 persone questa notte, hanno riso scherzato fino alle 3, poi dopo stamattina alle 7.30 sono pronti a partire, quindi non so se saranno freschi. Mi valutazione del corpo. 3, 1, 2, 3... Dai Come mi è sembrata? Eh? Mm, insomma, un po' di Dura. errori Bella, bella, bella Più che altro eh, noi usiamo tantissimo la scoop sì. Qua col tetto imbarcato un disastro. Un disastro La scena era sicura sì, sicura no era un po' un forse. Attenzione alla tua posizione. E eri appoggiato completamente con piedi e gambe sullo scooter. Se tu spingevi un po', scivolando in cima non è sí. <ti> Adesso è agganciato, ma È vero, è incastrato dentro, sì. ma non hai detto, ok? Sì. Serve, solo trasportarti... Serve solo per trasportarti qui sopra e basta. L'unico problema che avevo visto è un po' che erano tutti dalla parte sbagliata quando volevo mettere la frena. <ride> Se la barella fosse tanto alta, tanto sì. che l'ambulanza avesse tanto più di avete questa leva qua nera. Noi di Abitudine allarghiamo quasi al massimo. Dal profondo del cuore vi dico che vale veramente la pena fare 650 km andate a ritorno per venire a Borgotà. Le prove sono state tutte molto molto fisiche, ogni volta che veniamo qua impariamo sempre qualcosa di positivo. Paradossalmente la parte più bella di ogni scenario, a parte l'inventiva, per noi è la restituzione. Il fatto che date dei consigli per le prove successive, fate vedere le griglie di valutazione e quello è sinonimo di, di trasparenza. Sì, un saluto veramente di cuore a tutti i ragazzi del torneo, dell'organizzazione e alle cavie alle cavie perché sono veramente uno spettacolo allo stato puro. Speriamo di tornare il prossimo anno.